Io ho presentato un disegno di legge al Senato, alla dodicesima ripetuta la tredicesima legislatura per la proprietà popolare della moneta. Questo disegno di legge è fatto di 50 parole, sono due articoli. Primo articolo, 20 parole. All'atto dell'emissione la moneta nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla banca centrale allo Stato. La parola più importante è la parola accreditata che sostituisce la parola addebitata. Oggi, quando nasce un bambino, appena nascendo 40 milioni di debito. Perché? Perché è una truffa all'origine. Io ho denunciato per truffa, forze in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio. Ciampi e Fazio. E allora sono stato invitato a fare una conferenza all'hotel delle quattro stagioni a Rieti. Ed è venuto il direttore della Banca d'Italia locale. È venuto al microfono. Dico i testimoni, presenti il senatore Natali, di ascolt, il senatore Belloni di Rieti, 200 persone in sala viene al microfono il direttore della banchetta dice professore e le devo fare rimprovero perché lei ha insinuato che noi della Banca d'Italia siamo dei delinquenti e ho detto guardi che è assolutamente falso io non ho insinuato io ho affermato che voi siete dei delinquenti e se lei si ritiene offeso lei mi deve denunciare per calunnia, perché se lei non lo fa vuol dire che quello che ho detto è vero qua la lotta è mortale o deve andare in galera io per calunnia, o deve andare loro in galera per truffa. Se non è inutile che parliamo dello Stato di diritto. Prendiamo atto che ci troviamo in un regime di usura. Il governatore del, della banca centrale batte moneta con un costo del denaro del 200%. Perché ci presta il dovuto, quindi distrugge il 100% di un critico. che carica altrettanto il 100% di debito. Questo non è solamente usura, è truffa. E io glielo ho dimostrato. E quando sono stato chiamato dal procuratore della Repubblica di Roma, Ettore Torri, mi ha chiamato, mi ha detto, Professor Ridi, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato. Manca il do perché è stato sempre così. E allora ho detto, scusi, e ho detto eccellenza, prima di tutto faccio notare che la continuazione del reato è un aggravante, non è un esimente. Quindi mi dice, è stato sempre così. Poi secondo punto, io ammetto la buona fede, per carità. Però dobbiamo chiarire fino a quando non ti ho fatto la denuncia. Dopo che ti ho fatto la denuncia, come la mettiamo? Qua è il reato seguita. E io ho fatto la denuncia l'8 marzo del 93. Insieme a un pugno di miei studenti. Siamo andati alla Procura delle repubbliche e abbiamo firmato. Perché io penso che la migliore lezione che possa dare un professore ai suoi studenti è l'esempio. E quando uno dà questi esempi esercita la sua dignità e la dignità gratuita non esiste quando io ho fatto la causa contro la banca d'italia per avere l'accertamento di chi è la proprietà della moneta mi hanno dato torte mi hanno condannato a 10 milioni di spesa che è stata trattenuta su iniziativa della banca d'italia le spese di causa sul mio stipendio io ho preso i fogli con cui mi notificavano l'impignoramento pignoramento dello stipendio e l'ho messo nella bacheca dell'università, perché ho detto agli studenti, ecco, io pago, perché voglio la proprietà popolare della moneta. Dichiaro, la dignità gratuita non esiste, io mi sento fuori di questo tempo, ecco perché io ho bisogno di cominciare a lanciare dei messaggi e finalmente possono costituire un'alternativa per le nuove generazioni. Ora vai, le nuove generazioni, se noi si così, non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione. Questa verrà se noi non sussideremo alla moneta debito o la moneta proprietà. Ecco perché noi abbiamo fatto la scuola di Aquila, che si contrappone a Massit. Massit è moneta debito, noi siamo moneta proprietaria. È una nuova scuola che è nata.